Ciao Coco! ti va di cantare una canzone? Eh? <SILENZIO> la cucaraccia La cucaraccia La cucaraccia La cucaraccia E la danza dell'amore la, dell la cucaraccia La cucaraccia La Fa passare ogni dolore Se del Messico Si parla non si può la dimenticare la sua musica più bella, la chitarra del cielo, cielo blu, ma c'è pure un'altra cosa che, che non si può il dimenticare. E la vecchia cucaraccia che mai più di me, la ora, la cucaraccia e la danza dell'amore. Raccia Va passare un minuto. A passare un minuto. Ci vediamo nel prossimo video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Io e sal. Ci vediamo.